sta per iniziare la trasmissione sta per iniziare stai trasmettendo dal vivo salve cari amiche e cari amici qua vi saluto con il mio girafino eh, mi sono fatto da dei video in facebook col girafino di peluche col leoncino che non so se è un leoncino o un orsacchiotto ma credo che sia un leoncino e vi invito a tutte e tutti voi a dare ad affibbiare eh, dei nomi alle mie mascotte di peluche se vi piacciono colgo l'occasione di fare questo live streaming perché è, eh, è venerdì pomeriggio perché in questo modo la settimana non so se farò altri video oppure no ieri ne ho fatti due <coughs> Io mi è raffreddare giusto d'estate ne ho fatti due di video però con un'applicazione che non mi li fa fare più larghi di 5 minuti perché un'applicazione cellulare e dopo cinque minuti di pagare succede anche che che caricando il video dal cellulare metti un sacco di tempo e sprechi le batterie del cellulare e gli accorti la vita al cellulare in questo modo eh, io ho deciso che i video che farò col cellulare li caricherò direttamente dal computer, che se le lascerò, li lascerò nello stesso formato, non importa, perché non sempre occorre dargli un formato alto Non sapendo di che parlare in questo live streaming, allora andiamo un po' a caso, vediamo se ci sono delle domande. Devo dire, mi sono pervenuti. Molti commentari ai video che ho caricato ieri. E vi ringrazio. Per esempio, mi preoccupo. Di che fine ha fatto Matteo Montesi? Allora, Borreo Sborresi mi ha detto, e agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori terrestri. Giuseppe infantino amato, Olano, arrestato, poi a casa. non so che significa amato olano. Poi c'è Kikel Handoko. Andok, mi dice saluto al capitano. Fakte mini comprinis vio io, e Kion di Diris. Ced shesnias int in, interessa. No bonan vesperon. Di amico via amico cara e poi eh, mari ricami. Ciao, questo vi risponderò ai vostri commenti nei miei. video Però adesso ho voluto iniziare la live, poi oscuro piacere circa il video che ho fatto ieri su Matteo Montesi, o potrebbe essere stato sottoposto al o Sanitario obbligatorio: di solito durano al massimo tre settimane, oppure potrebbe essere stato arrestato per il rogo. Sempre probabile ammesso che non ci fossero state determinate circostanze per giustificare il fermo. come il caso ipotetico che ci fosse stato qualcuno all'interno della casa, tipo un senza tetto che non sia riuscito a scappare dal fuoco morendo cosa che però i telegiornali ne avrebbero parlato oppure si è preso paura una paura ah, una pausa da youtube oppure gli potrebbe essere impedito di usare youtube da qualcuno a cui potrebbe essere stato affidato per l'episodio dell'incendio e altri vecchi di diverso tipo passo ipotetico, una persona in seguito a perizia psichiatrica viene giudicato incapace di intendere di volere, viene interdetta e affidata a un tutore, lo ho smesso di seguire Montesi quando si è trasferito nella casa nuova, aveva fatto quella specie di, di cinema: vorrei sapere cosa. Vorrei sapere ma ci viveva ancora in questa casa io eh, ho visto molti suoi video forti, oppure l'inizio di molti suoi video larghi perché nel 2014 avevo smesso di vederlo almeno con una certa costanza l'ho visto con costanza avevo smesso di vederlo con una certa costanza perché parlava parlava faceva video di otto ore ma lui in alcuni video suoi dice proprio che lo stanno trattando male che ha dovuto dei canali di youtube perché lo trattavano male lo trattavano molto male e, e che stava tutto il giorno col computer acceso vicino al letto non riusciva a dormire per editare video di 8 ore a caricarli di giorno di notte e, e poi e poi si doveva prendere cura dei suoi genitori che erano vecchi e quindi dava veramente pena eh, poverino, no, si doveva prendere cura dei genitori che erano molto vecchi e tutto il resto. Ma eh, ho visto in alcuni video che ha fatto dopo, i suoi genitori non erano per niente così tanto vecchi, anche sono più giovani dei miei e che non stanno per nulla male. Perché in un video lui sale in macchina salutando il padre che ci aveva una furgonetta, un'ape non so che cosa. E il padre andava a lavorare, quindi eh, voglio dire: il padre lavorava di Matteo Montesi. In quel video andava a lavorare, non è che era invalido, era così vecchio da non potersi muovere, la madre anche. La madre stava più sana di un pesce sana come un pesce si in un video. Mi sembra che ho visto i genitori di Matteo Montesi, anche i nonni e lui. Si lamentava in alcuni video che doveva doveva prendersi cura. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando, e nei commentari dategli un nome a girafino. Vediamo di voi riesce a dargli un nome Che nome gli diamo poi c'è anche un leoncino di luce ma vi dicevo lui questo titolo ero toglierò la, la diretta giusto un'altra diretta del venerdì pomeriggio parlando in live di matteo contesi lui si lamentava che non aveva i soldi per pagarsi internet Visto un video nel quale un signore gli diceva: eh, Ma io ti ho pagato l'anno l'abbonamento annuo alla fibra ottica la più alta, e tu continui a chiedere denaro per internet? E Matteo Montesi diceva: E allora gli rispondeva nel video: Allora, che vuoi, che vuoi, fatti fatti tuoi. E se qualcuno ti paga internet, non continuare a chiedere i soldi per internet, che già ce l'hai. Mi sembra che lo avessero denunciato perché eh, lui nella sua nuova casa aveva aperto una taverna dove un suo seguace, un suo follower, un suo spettatore, andava a mangiare. Ma doveva portare eh, il cibo, a cucinare ed anche il denaro. Di Matteo Montesi si era messo a lavorare come cuoco eh, personale. E si faceva pagare mi sembra 100 euro perché lui stesso ti cucina un piatto, non succedeva sporadicamente perché se succede sporadicamente non è un lavoro, ma succedeva ripetutamente. Allora, in un mese, e fai 30 pranzi, 30 cene, 30 colazioni o merende, in un mese eh, hai fatto uno stipendio e quello lo evadi. Poi, eh, me mette la paypal sotto ogni video e ci sono delle persone perché lui parla di temi religiosi, va a filmarsi nelle messe, eh, va a fare bagni purificatori, legge la Bibbia e tutto ci sono soprattutto, dicono, anziane signore, gli danno del denaro come se lui veramente facesse una intercessione divina, eh, che poi mi hanno detto che lui si crede addirittura il papa ha nominato esorcista e sacerdote dicevo nei miei video passati a proposito devo ringraziare il nostro amico iperione che il primo video che ho fatto parlando del bucaggio con incendio di matteo montesi è stato grazie a iperione che mi ha dato la dritta e lui mi ha detto a ah, saint perché non mi hai nominato nel tuo video a Perione' è stato perché non volevo citare le fonti come dicevano la serie Kojak non si citano le fonti né i giornalisti né i poliziotti ma a parte scherzi perché mi sembrava non so anche modesto da parte mia senza chiederti l'autorizzazione eh, parlare di quello che avevi tu parlato ma alla fine il tuo, i tuoi video si vedono più dei miei, quindi lo sa tutto il mondo che hai parlato del caso Matteo Montesi. Quindi anche degli incendi che ha appicciato. E quindi adesso lo dico: io ho ascoltato partecipando la live del nostro amico Perione. Sì, si, se ho fatto torto a qualcuno in Perione. Adesso cerco di ripararlo. L'ho fatto nel video. che ho Caricato ieri ho visto nella live che io quando posso, quando ricevo eh, gli adversamente da YouTube, partecipo alle live di perione che sono sempre belle, non è che parla sempre di Matteo Montesi, parla di tante cose, soprattutto delle cavolate che fa Matteo che di Matteo Montesi oscuro piacere, ciao. Ah, oscuro piacere sto bene grazie scuro piacere e te come stai Allora, io ho saputo entrando nella live di perione incendio e sono documentato dove ho trovato le notizie più interessanti Le ho trovate nel giornale nel giornale ossimoro ossimo oggi nel quale lo stesso Matteo Montesi, quindi eh, non si sono inventati delle balle. Le dicono che Matteo Montesi ha confessato che, a seguito di un suo bucaggio di un suo intervento in un domicilio privato, anche se abbandonato, e sono, sono diventate le, divampate le fiamme che non hanno rasso al suolo. o Ossimo Ossimoro, oggi non mente che dovrebbe mentire contro un suo Collaboratore o ex collaboratore, capito? E quindi è inutile fare complottare i complottisti, i complottologi, che i... non è così che si ragiona. Poi che altro dire? Io seguivo Matteo Montesi e ha fatto delle cose bellissime. Uno youtuber come tutti noi, sono con lui in un video, qualcuno poi ha cancellato il commentario perché io ho fatto un video premettendo che sono agnostico, però come avrete notato, se avrete guardato i miei video precedenti, e se no, fatelo, parlo di letteratura, di antropologia, di religioni di storia delle religioni, e ne ho lette. E quindi ho fatto un video nel quale suggerisco a Matteo Montesi come si fanno gli esorcismi e come si fanno i riti purificatori di magia bianca, rossa, nera, che bisogna sapere ciò che si evoca come lo si evoca perché lo si evoca. Perché, eh, come diceva Borello, un alchimista medievale, non puoi invocare. E sottosuolo, o forse o evocare forze celestiali sulle quali non hai controllo, che poi non le puoi rimandare indietro. La gente come nel film della Walt Disney Topolino aspirante, stregone. Gioca con le potenze. Gioca con Dio, con Gesù, con i simboli religiosi gioca col demonio, con gli spiriti maligni, con gli spiriti benigni. Poi io vi farò un video spiegandovi che nelle religioni politeiste pagane ed asiatiche orientali, nel tantrismo, nel buddismo, nell'induismo, non c'è una netta divisione fra bene e male. Sono delle forze della mente, della natura, dell'universo che si manifestano nel loro aspetto irato e nel loro aspetto benigno. Perché attraverso la coscienza delle manifestazioni irate della mente uno raggiungerebbe l'illuminazione, ma uno deve avere rispetto e timore tanto delle forze positive come delle forze negative. Perché non è che uno evoca un demonio per fare un lavoro e poi il demonio se ne va, che può prendere possesso della tua persona piacere bene ma l'ultima live iperione l'ha fatta circa un mese fa giusto esatto l'ultima live della quale parlavo prima l'ha fatta un mese fa infatti io il video eh, del quale parlo e eh, anche la fotografia che ho messo come miniatura matteo montesi è una, una, un un un autobot, e dei vigili del fuoco, l'ho fatto un mese fa. Quel video nel quale dicevo un mio amico ha fatto una live parlando dell'incendio che avrebbe attaccato Matteo Montesi. E io ho partecipato della live. Adesso mi sono documentato e ne parlo anch'io. E un video di un mese fa. E il TCO mi hanno detto che dovrebbe durare tre settimane, ma dipende anche dalla gravità del caso uno sclera molto magari lo tengono tre mesi non tre settimane magari il trattamento sanitario obbligatorio lo continua a casa di familiari o assistenti sociali lo mettono in un centro quindi io ho fatto un video che eh, spero vi interessi ma non so trovare adesso il link Nel quale spiegava Matteo Montesi, per esempio, le tradizioni afro-brasiliane che non è che dividono le, le forze della natura fra buone o cattive, ma che, eh, ma che semplicemente eh, maneggiano le forze della natura: sono dei poteri oscuri nella natura. Bisogna averne rispetto, bisogna averne fare semplicemente eh, per i porci comodi tuoi e poi basta come fanno molti ipocriti. Le forze siano buone o cattive, eh, sono più potenti di te e quindi ti possono dare del filo da torcere, ma non credere che. non credere perché uno, uno sappia maneggiare le cose le rituali che sia facile che sia facile per uno adesso non è facile per me trovare video ecco qua Ecco qua, ecco qua che oscuro piacere. Qua metto il link del video nel quale spiego a Matteo Montesi i rischi di fare esorcismi senza essere esorcista, senza essere sacerdote e che non ci si può improvvisare, neanche testimoni di Geova, i mormoni, gli avventisti, i Sono delle congregazioni religiose che ti riconoscono come religioso. Ah, Va il link video dove gli spiego tutte queste cose i rischi di fare esorcismi non basta andare con un rosario leggere la bibbia e queste cose qua quindi il video di oggi poi alla fine lo titolerò live di oggi parlando di matteo montesi forse no che voglio che sia un video a sorpresa Voglio che perché mi hanno detto "Ah, tu stai facendo visualizzazioni perché parli di Matteo Montesi, altrimenti non ti si filerebbe nessuno". Siccome eh, ho iniziato a parlare di Matteo Montesi, potrei mettere nel titolo Matteo Montesi. Però quando voglio parlare di lui metto nel titolo Matteo Montesi. Adesso invece vorrei parlare della politica non posso fare un titolo troppo largo è successo quindi punto a capo è successo quello che io ho predetto e potrete andare a controllare nei miei ultimi video di quest'anno ma anche del 2018 ho detto, attenti attenzione ma si va o a un rimpasto di governo o a un inciuccio come all'epoca di Andreotti gli anni 70 a un governo di larghe intese come anche aveva voluto proporre Berlusconi oppure a un governo tecnico o alle elezioni anticipate secondo me si farà prima questo rimpasto nessuno ha votato il governo che si è fatto gallo rosso che non è un governo di una squadra di calcio poi si farà un inciucio perché non riusciranno a governare lo stesso perché sono più differenti tra loro M5S e PD piuttosto che Movimento 5 Stelle con lega. Magari si farà un altro rimpasto perché si metteranno dentro anche lega PDL. Poi si andrà a un governo tecnico per finire dall'elettil legislazione fare i 4 o 5 anni, quattro anni e poi si andrà alle elezioni. Il problema è che sempre di più manca la maggioranza chi vince le elezioni, quindi devono fare inciuci o lì alleanze trasversali, alleanze parallele parallele eh, alleanze che siano eh, le pare, le parallele divergenti, no? Piacere, tu sai che viveva da solo, ma come mai è tornato con i suoi? Io so che eh, non so chi delle persone degli sponsor, lui diceva dei patrocinatori, forse delle vecchiette che gli pagano i pal perché fa dei video religiosi, che prega la Madonna, che va a bagnarsi nei santuari, eccetera. Si era fatto una casetta, l'aveva pitturata lui, l'aveva condizionata però Se è vero che lo hanno sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio dopo manifestazioni palesi, di sanità mentale, è tornato con i suoi perché deve avere dei tutori, non può vivere da solo è un pericolo per sé e per gli altri. Sempre che lo hanno sottoposto a un trattamento obbligatorio sanitario, altrimenti gli hanno dato gli arresti domiciliari. Chi può controllare il? Lui non esca di casa se vive da solo allora a vivere con i suoi genitori anche perché è molto probabile che gli abbiano interdetto di fare i video in youtube e abbiano sospeso la, la paypal e le altre forme di guadagnare denaro si sì, è stato prima del rogo dovrebbe eh, vivere da solo perlomeno lui diceva che era andato a vivere da solo in quella cassetta, poi non so, eh, ne avete tante di cose perché diceva caricava video giorno e notte con la ventola sempre accesa del computer, si rompevano filmatrici, computer chiedeva soldi alla gente. Poi uno in un video ha caricato un discorso con Matteo Montesi in, in una. non so come si chiama. Whatsapp Matteo Montesi lo aveva mandato a quel paese a stendere perché diceva io ti ho dato i soldi di internet per quest'anno eh, la fibra ottica che stai continuando nei tuoi video a chiedere soldi per internet ho comprato il computer cioè ci sono state delle persone che gli hanno comprato le cose che gli hanno pagato le vacanze a Londra a Cuba eh, persone che conosceva nell'ambito religioso magari e magari molti anziani Credevano veramente che lui, lui magari è un fervente religioso, ma di mentalità molto semplice. Comunque, eh, lui diceva che aveva i suoi genitori che erano vecchi, erano anziani, che erano malati e che li doveva assistere, eh, eccetera, eccetera. E poi in un video, posteriore a queste dichiarazioni, si vede come il padre cammina tranquillamente, va a prendere l'ape o un'altra furgonetta e se ne va a lavorare già non so che lavoro fa il padre. Quindi alla fine se le racconta. Ma dell'altro argomento della politica, veramente i pentastellati che ve lo ricordate nel 2010-2013 che dicevano mai con la vecchia casta, mai con il PD, mai con il PDL. Ecco, in un primo momento nel 2010, 2010 8 2009 hanno iniziato questi eh, grillini ad aderire l'uomo comune eh, la casalinga l'impiegato il postino tutti si candidavano si postulavano infatti anch'io ho fatto dei video blog candidandomi al movimento 5 stelle è cominciata l'epurazione che hanno iniziato a cacciare persone a destra e a manca senza dare spiegazioni e infine sono diventati dei professionisti della politica e adesso fanno delle alleanze programmatiche si sono arrivati a alleare con i nemici giurati di sempre come sono cambiati 9-10 anni e eh? come sono cambiati non sono più gli stessi la raggi che era dura con il Vaticano, poi la prima udienza che ha dato come eh, intendente di Roma è stata col Papa, è capito? E, e non so, non so che dire, e, i castellati sono cambiati moltissimo. Io ho detto in un mio ultimo video quello che ho fatto ieri. Quindi andatevelo a vedere, non ho potuto mettere i eh, video consigliati a fine video e durante il video perché li ho filmati col cellulare in verticale. Eh, comunque eh, è triste che la politica ci deluda è un suggerimento che non ho mai dato. Eh, comunque voi dovete andare a votare perché altrimenti voteranno per voi. È meglio annullare il voto che non andare a votare come fare per annullare il voto non mettere voto in bianco perché altrimenti ti accontenti di, del risultato qualunque sia devi scrivere al posto del nome del candidato magari in tutta la scheda magari solo in un partito invece del nome del candidato e due opzioni o voti per il partito più insignificante metti il nome del candidato dell'ultimo della lista oppure scrivi sant'enchan lo youtuber italiano così ci saranno forse migliaia di schede e il giudice della tavola lo scrutinio leggerà questo voto va santo in lo youtuber italiano annullato quest'altro voto va a in lo youtuber italiano annullato La preferenza questa va a in lo youtuber italiano però intanto io mi aiutate a diventare famoso perché ne parleranno nei telegiornali la gente ha votato in massa per in lo youtuber italiano quindi se voi volete protestare fare un voto protesta contro tutti i partiti Volete annullare il vostro voto? Sapete che amiche ed amici vostri vogliono fare lo stesso. Fondete questo video e ditegli se ci saranno elezioni e loro in protesta vogliono annullare il voto, ma lo devono annullare perché se non vanno a votare o votano in bianco, fanno sì che votino per loro. Allora questo video ad altri, innanzitutto commentate qui sotto cosa ne pensate tanto di Matteo Montesi come quello che ho detto della politica e poi andate a votare se volete votare in protesta mettendo come candidato Sant'Eggiano lo youtuber italiano e consigliando a amici, parenti e familiari di votare lo stesso mettere come candidato nelle liste di un partito Santen Chan lo youtuber italiano così magari al telegiornale diranno il 20 per cento dei votanti ha annullato il voto scrivendo Santen Chan lo youtuber italiano ma chi sarà in questo modo darete notorietà a, al mio canale vi ringrazierei moltissimo se farete questo. Allora, visto che è tardi, sono le 18:10 visto che eh, ieri ho fatto due video e ci ho messo un fagotto di tempo a caricarli col cellulare che ho dovuto ricaricare la batteria. Non vorrei approfittarmi del cellulare, e poi non ho altro a cui dire allora. Epilogando, se non ci sono delle domande dal vivo, vediamo se ci sono dei commenti, però ah, altri due commenti in attesa. metto in attesa di revisione perché così so che mi hanno commentato oscuro piacere ciao no, ma lui viveva per conto suo in quella casa dove aveva messo il camino ma ci viveva, vive ancora o no che non ci vive più che è successo non lo so oscuro piacere eh... Oh, ma lui viveva per conto suo, quelle de... o ancora no? perché non ci sia successo le macchine. What? Ma aveva solo la blu. Ma quando lo liberano e un TCO i suoi, come hanno reagito a tutto? Non lo so. Se viveva da solo, se viveva ancora in quella casa, se l'aveva costruito per un amico, ma lì ci faceva da mangiare comunque non so come hanno reagito i suoi Chi lo sa e per esempio una persona che dice di, di vivere a 200 metri eh, da dove vivevano i, i suoi però non riesco a trovare il nome comunque nel commentario al video ecco albe alberi boschi foreste Dice io abito a 200 metri dai genitori di Matteo, non so niente. Evidentemente devi parlare, caro amico. Caro amico mio, devi parlare a alberi foreste, oscuro piacere, devi parlare a alberi e foreste e natura, mi sembra che si chiami eh, alberi Boschi, foreste, devi parlargli a lui perché, perché lui sa, io so, Matteo, e ah, poi, De, de En fine, Matteo è in clinica. Poi le tre auto sono state sequestrate e adesso gli rimane solo la roulotte dello zio. Il fatto della casa, e certo, ti confiscano tutti i beni se distruggi, anche se magari con quello che ti confiscano. Non ripagano nulla, però succede che ti confiscano tutto. Sono contento che continuate a partecipare, però purtroppo eh, ho detto tutto della politica. Ho detto tutto di Matteo Montesi. Magari vi risponderò a delle domande se continuate a commentare il vivo questo video o i video precedenti adesso che siamo di cena per tornare a cena e quindi mi spiace lasciare la live giusto quando c'è l'intervenzione l'intervento di molte persone ma è così la vita ho avuto molti spettatori adesso ce n'è solo uno e giusto quando sto per chiudere quindi ciao dal vostro sante in mi raccomando non lasciate di seguirmi, commentate sotto questo video. Condividiate questo video affinché anche altri possano commentarlo. Guardatevi che nella chat ho messo un link di un video che vorrei che voi guardate che gli ho dato dei consigli a Matteo Montesi. Ringrazio perione per l'informazione che ha dato un mese fa nella sua live e che ha dato spunto a fare dei video. E ringrazio tutte e tutti voi. Condividete questo video finché anche altri possano commentarlo e condividerlo. E, e poi ci sentiamo. Eh, guardatevi quanti miei video vi è possibile e commentateli. In questo modo io guarderò i vostri video e li commenterò. E anche quelli più vecchi, perché ne ho fatti più di mille, sono 1040 adesso. Ringrazio molto, conterei sulla monetizzazione perché io, al contrario di Matteo Montesi, non voglio chiedere denaro alla gente. Ho provato a entrare in Patreon, ma non so come funziona. E adesso mi cancello da Patreon e non è successo nulla. Ma eh, se voi mi volete aiutare economicamente, guardate i miei video, commentateli e condivideteli, e date like vicini anche ai commentari che già ci sono ai miei video. In questo modo aumenta il TCO. Le possibilità che i miei video siano visti che non solo bisogna dare like al video, ma anche ai commentari che ci sono nel video: a tutti i commentari, anche ai commentari dei commentari, come faccio io per aiutare gli altri. Entro in un video, gli do like, lo metto nei preferiti, e poi commento, do like al mio commentario, alla risposta al mio commentario. E a tutti, se ci sono 200 commentari, do like ai 200 commentari. Mi raccomando. Video miei, commentate e io commenterò i vostri video. Non fate l'errore che ha fatto un mio amico. Ha commentato 20-30 volte uno solo dei miei video, pensando che io gli avrei commentato 20 video suoi: 30 video suoi. No, se voi mi date 30 commentari a un video, dicendomi like, like, like, like, metti commentario, metti commentario, like, io commento solo una volta, solo un video invece se voi volete 30 commentari da me nei vostri video come dovrete, dovrete commentare dovreste commentare 30 miei video differenti Quelli che vi piacciono di più a caso fra i più vecchi fra i più nuovi fra i più guardati ma 30 commentari voi volete 30 like 30 video miei dovete guardare commentandoli per farmi sapere che avete lasciato un like Dicendomi bel video, grazie, eccetera, eccetera, e io farò con altri tanti video vostri. Allora ho già parlato di Matteo Montesi. Ho parlato della politica. Il titolo lo lascio così, un altro in inglese, un altro commentario, no, un altro video live streaming del venerdì pomeriggio. Perché eh, ho parlato di due temi differenti e eh, non riesco a fare una sintesi nel titolo, Matteo Montesi e la politica italiana. Eh, mi raccomando, stanno succedendo dei casini ormai. Tutti i partiti politici mi hanno deluso. I, i, il Movimento 5 stelle, eh, i gialli che non si sarebbero mai alleati con i rossi, con il PD che sono la somma dell'ex partito comunista più la democrazia cristiana adesso si sono alleati hanno fatto governo senza passare per le urne come dice matteo salvini con quelli di lenzi eh, hanno fatto il ribaltone hanno fatto eh, l'impasto l'impasto di governo hanno fatto l'inciucio quanto durerà questo nuovo governo non si sa però di sicuro si arriverà a un governo tecnico e forse ha delle elezioni forse anticipate ma tutto questo l'ho detto nei miei ultimi video e l'ho detto anche nel 2018 e l'ho detto ogni volta che ci sono state ultimamente non ci sono state elezioni che renzi chi l'ha messo allora vi lascio perché già l'ultima volta che ve l'ho detto già sono passati 41 minuti Beh, erano 30 minuti che vi dovevo lasciare. Sono passati 10 minuti. Però poi sono ripetitivo. Vero? Date io un nome a questa giraffa di peluche. E se volete anche all'orsetto, L'orsetto mi sembra che non l'ho filmato qui in YouTube. Ma andate a guardare i video che ho caricato in Facebook. E troverete l'orsetto. No, è leone. Ecco, che nome dareste a questa giraffa di peluche e al leone vedrete nel mio profilo di Facebook. Vi lascio con questo interrogativo. Lasciate qua il vostro suggerimento, il nome da dare a questa giraffa di peluche e al, al leone di peluche che troverete nei miei video di Facebook, nel profilo Santinane nel mio muro Santinane. Condividete questo video affinché anche altri possano dare suggerimenti, i nomi dei miei mascotte per opinare circa quello che gli è successo. E altri possano commentare, dire tutte queste cose e condividerli a loro volta. Ciao, aiutatemi a viralizzare i miei video e a monetizzare il YouTube. Io non vi do la PayPal, non vi do. Western Union. Io voglio monetizzare con YouTube, onestamente, come deve fare qualsiasi YouTuber. Allora, arrivederci e grazie. Se no sto altri 20 minuti e poi sono ridondante e annoio la gente.